Vediamo se sono in diretta. Sì, vediamo l'audio. Vediamo se sono in diretta. Senti tutto ok? Perfetto. Buon mercoledì a tutti. Eh, mi presento, io mi chiamo Chiara Gaggia, oh, vengo da Lecco, sono una socia coproprietaria, una business partner della piattaforma Gigos. Perché sono qui a fare questa diretta? Perché abbiamo delle informazioni che vorremmo condividere con quante più persone possibile, perché vi presenteremo un'opportunità che magari non vi farà diventare milionari, che potrebbe anche essere, perché poi dipende un po' da ciascuno di noi, ma è un'opportunità che ci permette veramente di invertire la rotta Cambiare quello che è la nostra situazione economica e quindi migliorare noi stessi perché ho appena letto un libro di recente che mi è stato consigliato e mi ha portato a riflettere veramente tanto ci hanno educato a che è importante essere e questo non, non, non, non porta a nessuna discussione essere e avere salute sono le cose primarie ma per poter essere il meglio di noi stessi bisogna avere e avere purtroppo eh, oggi come oggi è diventato difficile perché ciascuno di noi ha, ehm, risente di questa mancanza di sicurezza finanziaria. In tutte le crisi che, vengono, che ci portiamo presso dal 2008 quest'ultima del eh, covid, la guerra che stiamo assistendo, sicuramente non ci sta aiutando in alcun modo. Ecco che da 11 anni c'è un'azienda che veramente mira a voler migliorare la situazione delle, in tutto il mondo delle persone. Quindi vi presenterò una piattaforma, un'azienda un che vi darà la possibilità di crearvi la vostra sicurezza finanziaria, un piano B e quindi dare migliorare la vostra vita sarà una presentazione che avrà un sarà di carattere daremo delle informazioni a carattere generale faremo una panoramica perché essendo un'azienda una hold internazionale sicuramente ci sarebbe tanto da dire però noi vogliamo darvi gli spunti più importanti per capire veramente l'importanza di questa eh, opportunità quando io condivido la presentazione Ok, e partirei proprio con le slide. Partita? No. Ok, sì, adesso è partita. Quindi, eh, vi stavo dicendo che siamo qui per ricevere delle informazioni in merito all'opportunità in merito a un nuovo modo per dare vita ai nostri progetti e ai nostri sogni, quindi come creare una fonte, una nuova fonte di guadagno con le tecnologie. Chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una community che utilizza appunto le tecnologie di successo per dare concretezza a questi progetti, ma anche per avere una crescita personale e finanziaria. A che ci ispiriamo? Ci ispiriamo sicuramente a dei personaggi che della loro vita hanno fatto un successo, che hanno avuto un cambiamento notevole. Ci ispiriamo a dei noti economisti, investitori nei in uomini d'affari come Robert Kiyosaki e Warren Buffett. Questi due personaggi li conosciamo tutti, o meglio, chi naviga online, che si occupa di attività online, o comunque che sta cercando un'opportunità, sicuramente è venuto a conoscenza di questi due personaggi. Cosa ci dicono di importante queste due, queste due persone? Ci ribadiscono il concetto, o comunque ci, ci portano a farci una domanda che eh, evidenzia che ci sono solo quattro modi per generare de denaro. Scusate che nascondo qui. Per generare denaro. Infatti, la domanda che Robert Kiyosaki ci pone nel, nel libro che qui da fianco è raffigurato I quadranti del cash flow, che è un libro che invito a tutti a leggere, molto interessante: la domanda appunto che dicevo è questa: da dove arriva il nostro denaro? Allora, Robert Kiyosaki l'ha raffigurato in questo modo in un quadrante e nel quadrante di sinistra ha messo il 95% delle persone di tutto il mondo che ottiene denaro attraverso il, il lavoro dipendente e il lavoro, il lavoro autonomo. Il lavoro dipendente sono gli operai e gli impiegati, il lavoro autonomo sono le persone che hanno una partita IVA. Cosa li accomuna questi due eh, sistemi di generare denaro? lo scambio di denaro. Noi, l'operaio, l'impiegato, o comunque il lavoro autonomo, scambia il proprio tempo per generare denaro. Mentre nella parte destra del quadrante risulta il 5% delle persone in tutto il mondo che adottano un sistema diverso per generare appunto denaro. Ci sono le persone che sono titolari di un sistema di franchise, di un network, oppure gli investitori. Cosa li differenziano questi due da, la, dalla parte sinistra? Allora, il titolare di, di un sistema di franchising o network usa la rete, quindi costruisce rete per generare denaro, mentre l'investitore utilizza il proprio denaro, quindi investe in borsa, in oro, in cripto, per generare altro denaro. Questi due sistemi sono due sistemi che portano le persone a slegarsi del tempo e il tempo è il bene più prezioso che noi abbiamo perché poter vivere una vita eh, gestendo il nostro tempo e quindi magari non avere più l'obbligo di alzarci alle 5 di mattina per rientrare la sera tardi Appunto per generare del denaro, avere un reddito per vivere è veramente molto interessante e si potrebbe partire comunque da un sistema di network per poi imparare con un'educazione finanziaria che ci viene insegnata soprattutto con la nostra opportunità e quindi avere questa capacità di far, eh, di far lavorare i nostri soldi Passare nel quadrante di destra ma nella parte bassa e diventare noi stessi investitori e quindi avere il massimo della libertà perché saremo in grado di, generare, di utilizzare i nostri soldi per generare altro denaro. Stavamo parlando del sistema del network, network marketing. Molti non sanno, o per scetticismo, oppure per falsa, eh, false informazioni, per pigrizia di informarsi. Io stessa l'ho scoperto quando ho intrapreso questa attività. Ecco, il network marketing è l'industria che fattura di più di tutte le altre industrie nel mondo. Quindi fattura più dell'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Ma perché fattura così tanto? Perché si basa su un principio molto semplice. Il network marketing è un sistema di, per generare denaro veramente semplice perché si basa sull'acquisto personale di un prodotto o di un servizio Viene condiviso con altre persone perché chi acquista ne rimane soddisfatto, queste persone con quale viene condiviso questo acquisto sono a loro volta soddisfatte, condivideranno a loro volta con altre persone ed ecco che avviene la duplicazione, quindi un metodo di lavoro collaudatissimo, quindi avviene la costruzione di reti. Stai per conoscere una società che ha adottato un modello di business molto innovativo, unico al mondo e che è stato progettato appunto per dare sicurezza finanziaria a tutti coloro che decideranno di utilizzare i suoi servizi o prodotti e quindi che aiuteranno a sviluppare e a crescere la comunità ma l'azienda stessa. Il prodotto principale che ti aiuterà a creare la tua indipendenza economica è appunto l'oro fisico 24 carati massima purezza, oro fisico da investimento. Ma perché l'oro fisico eh, da investimento 24 carati? Perché da sempre è riconosciuto il, il bene rifugio per eccellenza. È un ottimo asset ed è l'asset più redditizio al mondo. Nelle slide successive vedremo l'importanza di questo prodotto. Infatti l'oro 24 carati, come vi dicevo prima, è da sempre e da tutti considerato il bene rifugio per eccellenza. Storicamente l'oro ha dimostrato la sua capacità di resistere alle gravi crisi sia economiche che finanziarie, perché è indipendente da tutti i sistemi bancari e da tutte le politiche economiche di qualsiasi paese. Mai come oggi ne stiamo attestando la veridicità di questa, di questa frase, perché in tempi di guerra, ma in tempi di Covid, in tempi... In, in, in, e negli anni passati, quando abbiamo avuto la bolla eh, finanziaria quando abbiamo avuto la crisi post-Torri eh, gemelli, eccetera, eccetera, l'oro è, è sempre aumentato il suo valore quindi è un ottimo prodotto che supera e combatte la crisi. Ma l'oro 24 carati è un prodotto che che come vi dicevo prima combatte la crisi perché aumenta sempre il suo valore nel tempo ed è altamente liquido in tutto il mondo, quindi facilmente scambiabile. In questa slide noi vi abbiamo voluto raffigurare appunto le, la crescita che ha avuto in vent'anni questo prodotto. Se io nel 2000 avessi comprato un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro, avrei dovuto spendere 300 dollari, nel 2022 abbiamo avuto picchi del 2100, in questi giorni noi stiamo veramente avendo picchi storici nell'aumento del prezzo dell'oro dell 24 carati, quindi in 20 anni l'oro è aumentato più del 700%. Non possiamo dire la stessa cosa delle nostre monete fiat che in 20 anni hanno avuto una svalutazione grazie a quella tassa invisibile che tutti i giorni paghiamo che l'inflazione quindi abbiamo avuto una svalutazione del eh, quasi del 60 per cento infatti se io nel 2000 avessi comprato una casa o ho comprato una casa e la volessi vendere l'ho pagata a 200 mila euro e la volessi vendere oggi se riesco a venderla a un pochino più della metà del, eh, del prezzo del valore di acquisto sarei sicuramente fortunata perché anche il mercato immobiliare ha avuto un crollo incredibile. Insomma, quel bene che ci hanno sempre fatto considerare la casa di proprietà che sarebbe stata la nostra salvezza, oggi come oggi non ha più quel, quel valore che aveva un tempo, ma anzi i proprietari di casa spesso si trovano a dover pagare tasse sopra tasse. La stessa cosa possiamo dire della moneta, se io avessi messo in banca 100.000 dollari 20 anni fa, oggi mi troverei con un capitale di quasi 60.000 dollari, ma non ci arriviamo a 60.000 dollari. Queste sono tutte notizie che sono state prese dal Sole 24 ore, che non abbiamo raffigurato, ma è per, ve le stiamo dicendo per farvi capire l'importanza veramente che ha questo prodotto. L'oro aumenta sempre il suo valore, mantiene il suo potere d'acquisto e combatte ogni crisi. Ma non solo. L'oro 24 carati, grazie al decreto legge numero 7 del 2000, è anche esente IVA. Allora, noi paghiamo l'IVA su tutto. Guardate un po', ragazzi, sull'oro 24 carati noi non paghiamo tasse. E soprattutto loro 24 carati non fa cumulo di reddito quindi vuol dire che per noi famiglie italiane nel momento in cui dobbiamo presentare un 730 o anche un sempre una semplice isa per ottenere un bonus per mandare all'università i nostri figli e quindi pagare meno tasse ecco questi certificati fiscali non vengono alterati non vengono aumentati dal fatto che io posseggo oro. quindi questa parte fiscale che, di questo prodotto che come l'esenzione IVA e come il fatto che non fa cumulo di reddito solo questo dovrebbe portarci a riflettere abbinato poi al fatto che aumenta il suo valore dovrebbe appunto, come vi dicevo, portarci a fare riflettere e correre un po' ai ripari è una moneta universale indipendente dal sistema bancario infatti io la posso scambiare in qualsiasi momento e in qualsiasi posto del mondo in cui io mi trovo quindi facciamo un riepilogo di questi prodotti, di questo prodotto e vediamo proprio le sue caratteristiche. L'oro 24 carati è un bene rifugio, scusate ma è cambiata la temperatura e qui fa freddissimo. Vi dicevo allora che l'oro 24 carati è un bene rifugio per eccellenza, aumenta sempre il suo valore nel tempo, è esente IVA grazie a una legge che abbiamo visto prima, la numero 7 del 2000, combatte l'inflazione, combatte ogni crisi e quindi è un'ottima assicurazione per una nostra futura pensione. Anche qui, spendiamo due parole, se pensiamo alla pensione, alla pensione tradizionale, io non so se andrà a morire, a morire questo, questo metodo di percepire poi una pensione tradizionale negli anni. Sicuramente e già lo vediamo con le persone che vanno in pensione in questi anni, che il, quello che noi percepiamo al momento in cui andiamo in pensione sicuramente... Non, non ci permette di vivere una vita dignitosa ma soprattutto io vorrei aggiungere non rispecchia tutto quello che noi invece abbiamo versato insomma oggi si va se si è fortunati si va in pensione con una pensione da 1200 1300 euro e vi assicuro che i più fortunati arrivano a 1400 e oggi lo sappiamo tutti con l'inflazione che c'è con la svalutazione della nostra moneta con 1200 cosa si può fare, che vita dignitosa si possa vivere, per non parlare poi per le, per le famiglie che vivono proprio la loro quotidianità, quindi crescono i figli, eh, vivono la loro vita con questi, questi importi di redditi. Parlando appunto di sistema, di, di altri metodi di generare guadagni, noi abbiamo visto il network il network marketing, vi abbiamo, vi abbiamo informato che il network marketing è un'industria un che fattura veramente tantissimo e quindi abbiamo due esempi, due esempi di grandi imprenditori come il fondatore di Facebook, oggi Meta, e il fondatore di Amazon. Ecco, queste due persone... Anni fa hanno avuto l'idea di un progetto, l'hanno condiviso con alcune persone, noi li chiamiamo i pazzi visionari, fossimo stati noi pazzi visionari al tema allora, che hanno condiviso con altre persone, si è avuto la duplicazione e oggi questi due grandi imprenditori hanno veramente formato dei colossi, sia con Facebook che con Amazon. Quindi la rete è veramente il sistema, fa costruire rete è il sistema che veramente fa fatturare di più alle aziende perché comunque la vera pubblicità siamo noi stessi. Quindi è una pubblicità che si basa sulla soddisfazione del prodotto, sulla fiducia reciproca e quindi ecco che avviene la duplicazione. E quindi un'azienda cresce facilmente. Ma per avere successo un business deve avere il prodotto, noi l'abbiamo visto, abbiamo un prodotto per eccellenza, l'oro 24 caratteri, ci deve essere un'azienda, poi la vedremo, e il mercato. Vabbè, noi operiamo nel settore dei metalli preziosi, un mercato sicuramente che non risente crisi, ma per avere un successo un business non deve avere solo queste caratteristiche, ma deve avere una storicità, deve essere sostenibile, quindi il fatto che un'azienda sia presente online come la nostra da 11 anni, quindi ha un'esperienza, ha una specificità da dimostrare, sicuramente è perché è un'azienda sostenibile. Deve essere tecnologica, perché la tecnologia, soprattutto adesso, aiuta le aziende a essere sempre più innovative. Le tecnologie high tech aiutano queste aziende che adottano appunto piattaforme per eh, svolgere la propria attività e quindi dare la possibilità di sviluppare al meglio anche il network marketing. Oggi le piattaforme noi le utilizziamo per qualsiasi cosa, facciamo bonifici bancari, ormai lo sportello penso che poche persone si vanno proprio in banca fisicamente, se non per motivi proprio particolari. Acquistiamo qualsiasi genere di prodotto, ci divertiamo, condividiamo la nostra vita. Siamo veramente abituati a utilizzare quotidianamente le piattaforme. Quindi, perché non valutare l'idea di poter guadagnare, quindi avere un reddito diverso da quello, dal metodo tradizionale attraverso appunto una te la tecnologia e quindi attraverso una piattaforma ma soprattutto un business per avere successo deve essere anche innovativo, perché io posso avere tutte le caratteristiche che ho elencato prima, ma se non sto attenta a ciò che accade intorno a me, non, non controllo cosa succede ai mercati, le, le, le tecnologie fanno sì che anche i mercati si evolvono sempre più velocemente, le situazioni, le crisi, Fanno, fanno creare nuove opportunità, come vedremo poi le, le criptovalute, e quindi l'innovazione è molto importante perché un'azienda deve essere tecnologica ma deve riuscire a stare al passo coi tempi. E noi vi presenteremo un'azienda che rappresenta tutte queste quattro caratteristiche. Allora la piattaforma online Gigos, noi perché l'abbiamo scelta? perché abbiamo creduto in ciò che ha superato la prova del tempo, la sua affidabilità e quindi noi crediamo nell'uomo. Vi dicevo appunto prima che la piattaforma online di oro, oltretutto unica al mondo, offre un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand come Amazon, Nest, Boogie, IB, Uber, eccetera, eccetera. Ecco, qui non mi soffermo molto perché l'ho già anticipato. Noi le piattaforme fanno, eh, le utilizziamo tutti i giorni, fanno parte di noi, tutti i giorni noi facciamo network marketing perché noi eh, consigliamo quasi tutti i giorni una pizzeria, un ristorante, l'acquisto di un capo particolare a buon prezzo in un determinato negozio. Insomma, noi facciamo network marketing tutti i giorni senza rendercene conto, non veniamo pagate, aiutiamo i vari negozi, i vari ristoranti a aumentare la loro clientela, ecco che con questo metodo con l'azienda e eh, con la piattaforma Gigos, invece noi verremo premiati, quindi guadagneremo oro 24 carati, per il semplice fatto che noi condividiamo con altre persone i suoi prodotti e che prodotti. Ora vediamo l'azienda. Allora, L'azienda eh, ha 11 anni di esperienza nel mercato mondiale, è nata 11 anni fa come un semplice negozio di vendita di oro 24 carati massima purezza, ha messo in campo piani di sviluppi, si è innovata, ha utilizzato le tecnologie, quindi è stata un'azienda una, un molto attenta a ciò che gli stava intorno, ha un'azienda che ha voluto crescere e che vuole crescere, Tanto che dopo 11 anni è diventata una OLD internazionale con sede in Canada, con la Global Success Management. Siamo presenti ormai in tutto il mondo e vantiamo 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. In questa slide vengono, vengono raffigurati il nostro presidente e il nostro direttore dello sviluppo perché perché so, questa è un'azienda reale e concreta, il fatto che sia online non vuol dire che non esista, è un'azienda a tutti gli effetti, abbiamo i nostri uffici di rappresentanza, ma soprattutto abbiamo le, queste figure come il Presidente e il Direttore dello Sviluppo che eh, sono tra di noi e ci seguono attraverso degli streaming, streaming mondiali, abbiamo appena avuto uno streaming mondiale, ne avremo uno il 29 aprile, dove ci comunica tutte le novità e tutto quello che è la nostra attività. Ora lo si fa online, cioè appena, eh, in questi 11 anni l'azienda sem ha sempre organizzato de degli eventi in tutto il mondo, dove le persone si possono possono conoscere la realtà effettiva di questa azienda, ma possono conoscere anche questi personaggi. In questi giorni c'è stato un big event in Messico, importantissimo, quindi da qui in avanti abbiamo tutti la speranza che gli eventi possano essere ripresi dal vivo. Comunque è un'azienda che è sempre presente con noi, superando ogni difficoltà attraverso appunto le tecnologie. Ora andiamo a vedere cosa offre questa piattaforma Gigos. Gigos offre degli strumenti e dei servizi esclusivi per acquistare ma anche per guadagnare oro fisico da investimento 24 carati nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Grazie alla sua versatilità del suo modello di business è possibile quindi operare in qualunque paese del mondo e quindi è possibile generare una fonte di guadagno alternativa. Qui vediamo l'innovazione. L'innovazione perché Perché ormai sappiamo tutti che parallelamente al mondo finanziario che noi conosciamo tradizionale, si sta sviluppando un mercato, quello delle criptovalute, che non è un mercato da sottovalutare perché sarà il mercato che ci rappresenterà nell'immediato futuro. È un mercato che si basa eh, sulla tec la tecnologia della blockchain, la tecnologia blockchain è una tecnologia che appunto riguarda queste criptovalute e la sua importanza è che è una finanza decentralizzata, la DeFi, quindi è un mercato sicuramente interessante, perché non prevede l'intromissione di, di terzi, come invece succede nel, nella finanza tradizionale, quindi le banche, eccetera, eccetera. Le criptomonete hanno un loro percorso. La piattaforma online Gigos quindi utilizza un proprio protocollo, il God appunto sulla base di questa tecnologia. Ha sviluppato delle proprie monete digitali, come la GhostCoin e la Gigocoind, e una nuova collezione, questa è una novità, di NFT che vedremo più avanti, per entrare appunto mh, a far parte di questo mercato profittevole che è il mercato appunto della DeFi, la finanza decentralizzata, dove, detto banalmente, possono, eh, si possono, possono avvenire transazioni, scambi senza l'obbligo di terze persone o di terze figure come banche, come ho detto prima. Ora, possono sembrare, per chi non, non ne ha mai sentito parlare, dei tecnici, delle parole, dei tecnicismi un po' difficili, ma poi la realtà, come in tutte le cose, nel momento in cui ci si affaccia, ci si approccia con le persone giuste, con le aziende giuste, è molto più semplice. E poi che ci piaccia o no, questo sarà il futuro. Dobbiamo pensare un po' al Bitcoin, no? quello che è stato il Bitcoin, quante persone non gli hanno dato veramente credito, vediamo oggi il Bitcoin, possedere un Bitcoin, il, il valore che ha un Bitcoin. Ecco, queste monete, questa piattaforma io sono sicura ci darà tante soddisfazioni, sarà al pari come piattaforma di Amazon, se non più potente e faremo grande concorrenza anche al Bitcoin, perché perché è un'azienda che si basa su che ha un prodotto per l'eccellenza l'oro 24 carati, e questo è il prodotto che veramente ci salvaguarda da qualsiasi cosa. Poi con le criptovalute possiamo generare altri redditi. Ora andiamo a vedere. Eh, un pochino più nella, nel, nel dettaglio queste criptovalute. Abbiamo la GhostCoin, che è una moneta digitale interna, l'azienda l'ha emessa per eh, darci la possibilità di sviluppare il nostro business all'interno della piattaforma in modo veramente veloce e poi al passo con i tempi. Io stessa quando ho provato la, la prima volta a utilizzare questa moneta, la Ghost Coin, sono rimasta veramente colpita perché la transazione avviene poco più di un minuto, forse neanche. Comunque la Ghost Coin è una moneta digitale interna alla piattaforma, ha un prezzo stabile e un GOS equivale a 50 bonus, 50 euro. Poi abbiamo la Gigo Coin, che invece la moneta è la cripto vera e propria, che entrerà nel protocollo della DeFi. Ora in fase di prelancio, Verrà lanciata al pubblico, quindi verrà eh, messa a disposizione a tutto il mondo nel, 2000, nel primo trimestre del 2023, a un prezzo volatile, infatti le, le cripto aumentano il loro prezzo in base alla loro richiesta e in questa slide vediamo che eh, il, proprio la crescita di questa criptovaluta. Siamo partiti a dicembre, il 12 dicembre, che valeva un euro, è stata emessa con un valore di un euro, Oggi questa moneta vale 12,21 euro, è aumentata più del mille per mille. In più l'acquisto di queste monete, avere queste monete, ci dà un interesse annuo del 43% in moneta stessa, quindi in cripto stessa. Quindi un interesse che può sembrare un po' strano perché nel mondo tradizionale noi non siamo abituati a mettere i soldi in banca se prendiamo... L'1% cento è, è già tanto e comunque anche investendo in borsa così è veramente difficile ottenere un, un interesse così alto Beh, nel mondo delle criptovalute. Questi sono interessi normali. Poi abbiamo gli NFT che sono dei token crypto che entreranno anche loro a far parte del protocollo della DeFi. Hanno un prezzo volatile. Sono stati emessi da. Io qua ho solo sei giorni, ma ormai sono 12 giorni. Eh, sono partiti con un valore di 500 euro. Oggi un NFT vale 860 euro. In soli 10 giorni è aumentato più del 30%. È un prodotto che vi spiegheremo più avanti, ed è la no novità che la nostra azienda ci ha appena presentato ma questi NFT stanno veramente nascendo e stanno avendo veramente un grande successo proprio nel mondo delle, delle cri criptovalute. Cos'è un NFT? È un token, un asset digitale criptografico che esiste in una sola coppia e conferisce alla persona che lo possiede il diritto di proprietà. Questi NFT possono essere pagorati a delle opere di valore, oggetti di raro collezione, che possiamo vendere o scambiare appunto attraverso la blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset da investimento o da collezione che aumenta il suo valore nel tempo. Abbiamo visto il nostro NFT in dieci giorni quanto è aumentato. È una nuova tendenza nel campo della proprietà dei beni digitali. Gli NFT della piattaforma Gigo possono essere messi in farming e quindi possono essere messi in condizioni da poter produrre un reddito passivo in monete Gigocoin. Più token NFT possediamo, più monete Gigocoin abbiamo da ricevere giornalmente perché questo farming ci permette di ricevere una Gigocoin al giorno. È un prodotto veramente interessante. Mi rendo conto io stessa che magari tutti questi termini, per chi magari è dentro nel settore, già ne ha sentito parlare, ma per chi mi sta ascoltando per la prima volta, possono sembrare eh, cose lontane, fuori dal tempo. Invece sono cose che veramente abbiamo fuori dalla porta. Il nostro, il nostro presidente, nell'ultimo streaming, quando ci ha presentato questo prodotto, ha fatto una premessa e ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Nel 1991, quando noi dicevamo «Ah, io non farò mai un acquisto in, uh, online», «Ah, io la mia carta di credito non la metterò mai dentro eh, nel sistema», oggi, a distanza di tempo ci ritroviamo a usare solo il cellulare per fare qualsiasi cosa. Ecco, questo perché ve lo sto dicendo? Perché conoscere, avvicinarsi a questi prodotti con un'azienda così seria, adesso, in questo momento, è veramente importante, perché non ci troverà impreparati nel momento in cui diventeranno una normale consuetudine. E Conoscere prima e prendere i treni prima sicuramente ci dà i vantaggi, ma non solo economici, ma per tutto quello che riguarda tutto, tutto quello che è il mondo di questa nuova finanza. Insomma, conoscere prima e farsi trovarsi pronti sicuramente eh, sarà un vantaggio. Oltretutto possiamo produrre già da ora dei redditi passivi. Ora andiamo a vedere i prodotti, della piattaforma, i servizi della piattaforma Gigos. In parte, ve li ho già detti, abbiamo l'Oro 24 Carati, che attraverso... Allora, facciamo un passo indietro. Essendo una piattaforma che prevede la vendita, noi non siamo venditori di oro, è l'azienda che vende Oro 24 Carati, ovviamente prevede la figura del cliente, ma un cliente è abbonato. Ormai con le piattaforme, per avere qualsiasi servizio prodotto giustamente, Bisogna abbonarsi, ecco che genialmente eh, questa azienda attraverso un abbonamento: gli abbonamenti sono di quattro tipi, permette al cliente abbonato di usufruire dell'8%, un, un bello sconto sull'acquisto dell'oro ma non solo, le dà la possibilità di avere la custodia gratuita dell'oro che acquista e all'interno ci sono tanti altri progetti che permettono al cliente abbonato di acquistare oro veramente con grandi vantaggi e soprattutto in modo sicuro e vantaggioso. Poi può acquistare la criptomoneta, che abbiamo visto, è una cripto che entrerà nel mondo della DeFi, quindi entrerà nel protocollo di, insieme a tutte le altre cripto nel 2023, ma nel frattempo può ottenere un interesse annuo del 43% in cripto stesse. Infine abbiamo i nostri certificati obbligazionari, i nostri SN. Essendo una holding internazionale con piani di sviluppo, l'azienda ha il progetto di entrare con l'AIPO, che è un'offerta pubblica nel, in borsa, il 31 dicembre del 2025 e quindi ha messo questi titoli obbligazionari che ci danno una rendita passiva del 18% in titoli stessi e come vi dicevo prima, nel 31 dicembre del 2025, con i dovuti tempi poi successivi che prevede, prevede la fiscalità del Paese del Canada, tutto quanto riguarda la legislazione, noi diventeremo azionari, azionisti di, questi, di questa piattaforma e quindi potremo percepire dei dividendi da questa azienda. Anche questo prodotto finanziario non è da sottovalutare. Abbiamo l'oro, quindi facciamo un riepilogo: abbiamo l'oro 24 carati che abbiamo visto, aumenta il suo valore nel tempo. È esente IVA, non fa cumulo di reddito, supera le crisi. Quindi, un ottimo prodotto da possedere. Quindi Forse varrebbe veramente la pena convertire tutto quello che abbiamo in oro 24 carati. Possiamo acquistare la criptomoneta che entrerà nel mercato profittevole della DeFi, quindi delle, una finanza decentralizzata, quindi non sotto il controllo di tutte quelle entità tradizionali che noi conosciamo, e in più abbiamo questi certificati obbligazionari che ci permetteranno, una volta diventate azioni, diventare azionisti e quindi percepire dei dividendi. Ma la figura che più interessa a noi è proprio quella del business partner, perché attraverso l'abbonamento o attraverso l'acquisto di un altro prodotto, la, la, la criptovaluta o il titolo obbligazionario, noi possiamo veramente incominciare a costruirci la nostra attività e quindi percepire dei guadagni, come attraverso programmi di marketing come il Goal Set e il Fracca. Quindi l'azienda, attraverso l'acquisto di questi prodotti, uno o tutti questi prodotti poi dipenderà un po' da ciascuno di noi ci permette gratuitamente di partecipare a dei programmi come vi dicevo prima il Goal Set e il Frate, che sono veramente dei programmi innovativi unici al mondo che ci permettono appunto di sviluppare la nostra attività e generare guadagni andiamo a vedere il programma Goal Set eh, faccio una piccola premessa, diventare business partner non, non bisogna fare niente, non bisogna firmare nessuna cosa particolare, si firma un accordo etico, cioè ci si impegna a divulgare eh, le informazioni riguardanti la nostra azienda nel modo più onesto, etico e, e veritiero. veritiero. Quindi eh, il programma Goalset permette di generare attraverso lo sviluppo di cluster che sono, non sono nient'altro che delle tavole contabili e quindi un sistema intelligente che ci gestisce le nostre raccomandazioni. Il programma Gold 7 è abbinato agli abbonamenti. Gli abbonamenti sono di quattro tipi: abbiamo la Smart, la Pro, l'Accord e la Line. E si va da un minimo di prezzo di acquisto di questo abbonamento di 235 euro fino a un massimo di 885 euro. Questi bonus, ci, queste, la conclusione di queste tavole contabili ci creano, ci generano dei bonus che vanno da un minimo di 600 euro. A un massimo di 2400 euro in base all'abbonamento che sottoscriviamo è importante dire che questi bonus sono, oltre che essere importanti perché 2400 euro è più di il doppio di, un, di uno stipendio comune eh, possono essere ciclici e illimitati, questo grazie al gioco di squadra, questa è un'opportunità che da soli non si va da nessuna parte, ma insieme lavorando tutti insieme, guadagnando tutti insieme, ecco che possiamo generare veramente in modo ciclico questi, eh, questi guadagni. Poi abbiamo il programma Fractal, anche questo è un programma veramente geniale che ci permette di generare bonus giornalieri attraverso che cosa? Attraverso dei token, i token sono dei gettoni che ci vengono rilasciati gratuitamente quando noi acquistiamo dei titoli obbligazionari oppure le monete cripto, le nostre Gigo Coin. È un, veramente un programma veramente magico, è un programma che se sviluppato in rete fa veramente generare dei bonus giornalieri, ma bonus veramente importanti. Sono disponibili e soprattutto questi bonus sono disponibili in 48 ore. Quindi per poter partecipare a questo programma Fractal possiamo accedere attraverso l'acquisto, per chi ha una visione a medio-lungo termine, attraverso l'acquisto dei titoli obbligazionari gli ECN, che diventeranno azioni il 31 dicembre e che ci danno una rendita eh, passiva del 18% e in questo momento chi acquista un pacchetto ci regala anche un EFT, EFT scusate oppure perché ha una visione a breve termine acquistando le criptovalute che ci danno un interesse, la nostra GIGO che ci dà un interesse anno del 43% in cripto e che entrerà nel mercato, quindi nella finanza della, delle, delle cripto nel primo trimestre del 2023. Ora, io stavo, mentre vi spiegavo questa slide, eh, mi viene spontaneo, pensare veramente alla genialità alla forza di questa azienda perché ci permette attraverso dei prodotti che comunque ci genera, a possederli ci genereranno un reddito a medio, a lungo, a breve termine ma comunque sono dei prodotti finanziari che sicuramente ci garantiranno una crescita, una sicurezza finanziaria ma allo stesso tempo acquistando questi prodotti l'azienda non ci fa perdere tempo ci dà la possibilità appunto attraverso questi programmi di generare altri guadagni. In questa slide noi abbiamo messo dei, dei pacchetti di base per dare delle indicazioni alle persone per l'acquisto appunto dei certificati di CN oppure delle cripto che vanno da un minimo di 450 a 1.800, 3003, ma la realtà è che per entrare a far parte di questa azienda, ci sono veramente tante opzioni. Una, una persona può scegliere di entrare solo con l'abbonamento, una persona può scegliere di entrare solo con i certificati, una persona può, eh, scusate, scegliere di entrare solo con le cripto, oppure una persona può scegliere di entrare con tutti e tre i prodotti. Quindi capite che le opzioni sono veramente tanti e non è questo l'importante. L'importante è capire veramente il prodotto, l'oro 24 carati e tutti gli altri prodotti come i certificati e le cripto coin che vengono emessi comunque da questa azienda è veramente eh, fantastica, un'azienda che ha superato veramente la prova del tempo, esiste da 11 anni, è diventata una holding internazionale, più garanzia di così non si può avere. E poi anche per quanto riguarda i prezzi di sottoscrizione degli abbonamenti e per quanto riguarda l'acquisto dei nostri certificati, delle cripto, veramente sono cifre irrisorie se pensiamo a quello che ci può far costruire. Oggi avviare un'attività veramente richiede centinaia, e centinaia, di, cioè 80.000, 100.000 euro e non è detto che l'attività riesca, e non è detto che noi riusciamo a generare, comunque lo vediamo, tante persone che hanno avviato le attività, tante si trovano a doverle chiudere e quindi veramente quell'azienda ha messo in campo dei prezzi di sottoscrizione per poter accedere a questa piattaforma un po' per tutte le tasche, anche perché bisogna tenere presente che siamo presenti in tutto il mondo, quindi ci sono paesi un pochino più ricchi, paesi un pochino più poveri, non mi, a me, me non piace usare la parola eh, povera perché perché non mi suona perché da quando ho conosciuto questa piattaforma c'è la possibilità veramente di emergere e di cambiare la nostra situazione comunque è anche un fattore di priorità, acquistiamo magari cellulari che valgono mille euro, quando con mille euro hai voglia, qui riesco a avviare benissimo la mia attività, quindi siamo in un periodo dove io penso che è giusto, è ora che si incominci a dare la priorità a ciò che veramente può essere importante per noi che ci possa far vivere bene perché per star bene è vero che bisogna essere che bisogna avere la salute ma se non abbiamo i soldi ma se dobbiamo tirare a campare che essere vogliamo avere che miglior essere possiamo tirare fuori se viviamo nelle preoccupazioni delle bollette che arrivano poi in questo periodo noi italiani siamo con l'ansia di queste bollette che Veramente stanno arrivando quasi raddoppiate, quindi eh, qui deve subentare anche un po' una visione diversa da quella che fino adesso ci ha accompagnato. I prodotti ci sono, l'azienda ci sono, noi ci siamo e potresti esserci anche tu. Poi abbiamo il programma di leadership e questo è il programma che veramente ci darà la libertà finanziaria perché nel momento in cui si accede a questo programma una persona riceve bonus anche passivi, quindi da tutto ciò che ha creato, dalla rete che ha creato e in più può ottenere anche dei premi veramente importanti e, e di valore. Essere leader vuol dire essere un punto di riferimento per l'azienda ma anche per le persone con le quali noi andiamo a lavorare. Torno a ribadire questo concetto, con questa azienda si lavora in squadra, si lavora tutti insieme, guadagniamo tutti se tutti guadagniamo. Qui da soli non si va da nessuna parte. Questa azienda è nata per dare la possibilità veramente alle persone attraverso il prodotto, ma poi nel tempo con altri prodotti, veramente la possibilità alle persone di crearsi una propria sicurezza finanziaria che è alla base di una vita serena, ma anche dando la possibilità alle persone di farlo aiutando gli altri. Ecco perché il gioco di squadra è veramente importante. Come utilizzare i bonus? Allora, questi bonus non li possiamo convertire in oro fisico 24 carati, massima purezza, oppure possiamo richiedere, se un, ne abbiamo bisogno, un bonifico bancario, quindi ricevere gli euro sui nostri conti. Possiamo acquistare le nostre monete GhostCoin o GigoCoin, acquistare i titoli ECN obbligazionari che verranno convertiti in azione, oppure possiamo acquistare dei coupon e codici di attivazione dei prodotti che sono dei tecnicismi che parecchie aziende mettono in campo per rendere più dinamico comunque all'interno il movimento tra le persone che operano. Perché scegliere Gigos? Perché ha 11 anni di esperienza nel mercato online e quindi di garanzia di così offre un prodotto sicuro e di valore lo possiamo guadagnare o acquistare con i nostri soldi in modo sicuro e molto vantaggioso possiamo avere attraverso i programmi di marketing guadagni elevati rapidi e passivi ecco questo dipende un po da ciascuno di noi se io questa azienda penso che mi regali i lingotti d'olio li fa cadere dal cielo e non faccio niente non, ho, non avrò questi guadagni ma se invece io prendo sul serio questa opportunità eh, comincio a scrivere a questo prodotto, entro a far parte del mio team, lavoro con la mia squadra mi formo, imparo questo sistema, questo metodo di, per generare denaro con, con passione, con voglia con grinta, con, ver, con veramente la voglia di cambiare, ecco che il guadagno sarà una conseguenza di tutto questo Abbiamo dei programmi di marketing sostenibili, ecco, noi i programmi non li abbiamo approfonditi perché i tecnicismi, ma anche la vita ce lo insegna, andiamo a lavorare in qualsiasi posto, imposto, avere troppe nozioni subito non ci porta a niente, non ci porta a capire. È strada facendo che i tecnicismi li impariamo e miglioriamo e quindi impariamo questo bellissimo sistema e metodo di lavoro. Poi con dei programmi veramente... Eh, innovativi che nessuno utilizza ma che sono veramente semplici e anche qui sta la genialità di questi programmi. È un'azienda che ti permette di creare la tua attività senza fare autoconsumo e senza qualifiche mensili. Ci si qualifica una volta sola nella vita e rimane a vita nel momento in cui io stada facendo devo interrompere la mia attività perché ho dei motivi miei personali nel momento in cui io la riprendo non devo ripartire da zero ma riparto da esattamente dal punto in cui l'ho lasciata senza autoconsumo è molto importante anche questo perché eh, magari molti di noi hanno provato a fare altri network e mh, spesso l'autoconsumo serve proprio per, per dare Dare l'esempio agli altri, ma poi deve essere fatto anche perché bisogna raggiungere sempre costantemente ogni mese degli obiettivi. Se non, ci, se non vengono raggiunti questi obiettivi, ecco che non passo oltre. Con la nostra azienda non succede così, bisogna qualificarsi due business partner, tre, eh, due business partner per diventare per poter svolgere l'attività e un business partner per diventare leader. Una volta che io ho invitato tre persone, ragazzi, l'azienda non ci chiede 100 persone, l'azienda ci chiede di condividere con tre persone ed ecco che io avvio la mia attività. E poi ho tutto il tempo che voglio per, in base ai miei obiettivi, per crescere, per formarmi e per sviluppare questi fantastici, utilizzare questi fantastici programmi e generare guadagni. Abbiamo formazione online gratuita con un sistema e metodo di lavoro, questo è un fattore molto importante. Mi, mi ripeto, per chi magari naviga in internet, per chi sta cercando un'opportunità, per chi sta magari cercando anche solo di capire qualcosa in più delle cripto, ecco che eh, queste piccole informazioni, piccole o grandi informazioni vengono vendute veramente a centinaia di euro. Oggi un corso banale per fare una pubblicità su Facebook, meno di mille euro non lo si paga. Ecco, noi abbiamo formazione online gratuita. Abbiamo una crescita personale e professionale. Se io sono qui a presentare questa piattaforma, insomma, mi faccio vedere, ci metto la faccia, è perché innanzitutto l'azienda è quella che è, il prodotto è quello che è, ma soprattutto perché alle mie spalle ho avuto una, una formazione, ho alle spalle delle persone che fanno questa attività come il mio leader i miei leader di riferimento, eh, Carla Rappone e Matteo Galleri, ma come eh, Franco Di Lerna, come il mio sponsor Emanuele e tutto il mio team, ne potrei citare tanti, che insieme, eh, chi ha più esperienza mette a disposizione la propria esperienza, appunto attraverso questi grandi leader che, anche l'attività come attività primaria, noi ci formiamo e cresciamo a livello gratuito. Quindi abbiamo formazioni quotidiane e anche individuali. Possiamo gestire questa attività affiancandola benissimo un lavoro tradizionale, io ho un lavoro tradizionale e la faccio coincidere negli orari che più vanno bene con il mio altro lavoro. Facciamo parte di una famiglia globale, abbiamo detto che siamo presenti in tutto il mondo, quindi più di globale così possiamo veramente essere, entrare in contatto con persone dall'altra parte del mondo. E anche questo è anche una crescita eh, personale molto bella. Allora, se mi hai ascoltato e hai capito l'importanza di questa piattaforma, ciò che potrebbe essere e portare quel cambiamento nella tua vita e quindi una miglioria sicuramente nella tua vita e vuoi iniziare come devi fare? Ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma con l'ID, con un codice di affiliazione che ti deve essere dato dalla persona che ti ha consigliato, che ti ha fatto conoscere questa azienda. Devi leggere attentamente il termine e le condizioni perché è l'azienda che ce lo richiede. Dobbiamo inserire i documenti di richiesti per le verifiche perché l'azienda vuole sapere giustamente chi opera per lei nel mondo che pubblicizza la propria azienda. Acquistare uno o più prodotti della piattaforma nel momento in cui hai soddisfatto queste quattro condizioni ti connetterai subito al sistema di lavoro che ti ricordo fa parte del quadrante delle, di destra, del 5% delle persone che utilizzano questo sistema, ma che potrebbe portarti veramente ad essere un investitore, quindi a far, generare, a far lavorare i tuoi soldi per generare altri soldi e quindi riaprire parte del tuo tempo, che è il bene più prezioso, e inizierai a lavorare con la tua squadra, creai la tua sicurezza finanziaria e che dire, noi siamo qui e insieme affronteremo questo bellissimo cammino. Volevo dire un'altra cosa, che la registrazione è gratuita, non comporta assolutissimamente niente, ma dà la possibilità comunque di toccare con mano quello che è l'azienda, vedere tante notizie, vedere tutto il mondo che riguarda questa piattaforma, ma consiglio sempre di farlo comunque con la persona che vi ha presentato questa attività, perché insieme si può andare a vedere e entrare sempre più nel dettaglio. La mia presentazione è finita. Ah no, eh, lo dico io. Non ci sono rischi, però un rischio reale c'è, quello veramente di migliorare la propria vita. Allora, questa azienda ci ha dato una... Um, ci mette a disposizione degli strumenti, ci dà un'educazione finanziaria, siamo venuti a conoscenza veramente di di notizie che io stessa non sapevo ad esempio la legge numero 6 del 2000 io finché non ho scoperto questa piattaforma manco sapevo, anzi vi dirò ma e più avrei pensato che ci fosse una legge che tutelasse loro perché nella nostra testa loro 24 carati è cosa da ricchi invece questa azienda ha messo a disposizione la, la propria esperienza per dare appunto la possibilità di possedere tutti questi questo oro fisico da investimento e quindi riappropriarci del nostro potere d'acquisto, che è la cosa che più ci interessa. Noi vogliamo avere il potere d'acquisto, vogliamo avere una sicurezza finanziaria perché noi vogliamo vivere bene, sereni e, e veramente senza questi capi al collo che da, oh, da, dal 2008 che tiriamo a, a, a campare, ecco. Io starei qui ora a parlare con voi, però mi rendo conto che posso essere anche noiosa perché vabbè a furia di ripetere, perché poi io con più rifletto, con più, più questa azienda fa parte di me, con più mi sto rendendo conto veramente di quanto possa essere importante proprio per un mio benessere eh, anche fisico e mentale, perché avere una sicurezza finanziaria ti aiuta sicuramente a star bene. E se, per avere il meglio di se, essere il meglio di noi dobbiamo stare bene, perché se non stiamo bene come possiamo essere il meglio? Se siamo presi solo dalle preoccupazioni, se tutto quello che ci, non ci soddisfa, perché non è solo il guadagno, può anche essere un lavoro che non ti gratifica, questa attività potrebbe andare bene anche per, una, per tante donne che magari hanno dovuto fare la rinuncia, a stare a casa per eh, accudire i figli per scelta, magari. Però noi donne siamo ambiziose, dobbiamo avere un nostro mondo, un qualcosa che ci appartiene, che ci per, permetta di realizzarci. Ecco, questa opportunità va bene veramente per tutti, ma io oserei dire anche per il disoccupato, perché il disoccupato che magari sta cercando di trovare un lavoro ed è giusto che sia così nel frattempo può abbinare a creare questa attività e crearsi questo piano B perché oggi vivere di un solo reddito è, è diventato impossibile ormai è diventato impossibile vivere anche con due redditi per una famiglia con due o tre bambini secondo me è impossibile vedendo come vivo io ora mi, vado a vedere se c'è qualche domanda e a fare i saluti. Allora, buongiorno Carla, ecco Carla Rappone è la mia leader di riferimento di cui vi parlavo prima, Matteo è l'altro leader di riferimento, il fondatore di Tincuoli d'Oro, comunque sono marito e moglie nella vita e condividono anche l'attività. Buongiorno Emanuele, Emanuele leader è leader e mio sponsor. Ciao Nino, tutto bene? Buona giornata anche a te. Buongiorno Gaetano. Allora, andiamo a vedere Gaetano cosa ci dice degli NFT. Con gli NFT abbiamo ricevuto dall'azienda uno dei regali vantaggiosi per il nostro futuro finanziario. È vero. Se pensiamo che sono prodotti che riguardano anche solo il mondo dei collezionisti, e di collezionisti al mondo ce ne sono tanti. Cioè, Ci sono tante persone che nel piccolo e nel grande amano fare collezioni di tutti i generi. Ecco, queste collezioni digitali veramente si possono creare. Innanzitutto avere dei, dei, di essere proprietari dei prodotti che valgono veramente, ma soprattutto chissà mai potremo trovare un collezionista sulla nostra strada che pur di avere il nostro NPT Gaetano dice, sono prodotti e servizi innovativi e intelligenti che sono a nostra disposizione e a tutto il nostro vantaggio per creare i nostri guadagni. Fantastico, è vero Gaetano. Brava Chiara, bonus giornalieri impegnandosi, il dovuto ovviamente, giusto, è giusto. Per, qui dipende un po da noi, eh, c'è tutto, eh, dipende solo da noi, da quello che vogliamo e dai nostri obiettivi, ma soprattutto se vogliamo veramente il cambiamento. Però ricordatevi una cosa che, Là fuori stanno già lavorando per sistemarci, io dico, no? Vediamo che stavolta di sistemare noi loro e quindi farci trovare pronti. Abbiamo l'azienda, abbiamo i prodotti, un po' di coraggio e un po' di, di quella cosa di dire mi ci butto e poi strada facendo imparo tutto quello che magari in questo momento vorrei sapere, ma è... Ragazzi, i tecnicismi, è veramente impossibile dirvi tutto quello che riguarda questa azienda, anche perché è un'azienda veramente grande e importante. Andiamo a vedere cosa ci dice Matteo, un'opportunità da non perdere, Manuele dice un'opportunità d'oro, Carla dice, wow, quante opportunità per guadagnare attivamente e passivamente e dare la possibilità di aiutare tante altre persone a migliorare la loro vita, vero? Grazie, Carla. Generare reddito passivo oggi è alla portata di tutti. Sì. Grazie, leader, per queste preziosa informazioni Eccellente spiegazione, grazie. Complimenti. Me ne prendo. Complimenti alla nostra cara leader Chiara. Ottima presentazione. L'opportunità del momento per costruirsi un futuro sereno. Esattamente. Questi sono ancora complimenti. Grazie Gaetano, grazie Emanuele. Niente, eh, io tolgo un messaggio e adesso chi lo va più a prendere? Eccolo qua. Niente, per chi volesse risentire questa presentazione, questa, questa, ricevere, riascoltare queste informazioni, lo può fare rivedendo questo video oppure il lunedì sera noi eh, con i nostri leader di riferimento Carla Rappone e Matteo Galleri facciamo appunto una presentazione in Zoom per dare a tutti, a chi voglia sentire e conoscere questa azienda il lunedì sera alle 9.30 comunque sui nostri profili vengono messe tutte le indicazioni invece con me ci si può rivedere mercoledì sera mercoledì prossimo, ma alle 9.30 di sera. Buona giornata a tutti e alla prossima.